Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su New Super Mario Bros Wii U Delaz. Delaz. 3DS XL Ah, vi ricordo di iscrivervi, ecco no. E rispondete al sondaggio per la prossima misura Non vi iscrivete Sennò no, poi la scegliamo noi Non vi iscrivete e non rispondete al sondaggio Non ne vale il vostro tempo Neanche tu hai risposto al <ride> sondaggio Rispos Rispondi al sondaggio Poi uh, mi Allora, mi... quindi nella <ride> scorsa parte abbiamo completato il mondo 4 Ghiacci, non mi ricordo in Questa parte inizieremo il mondo 5 Guardate un, un po' Un nono ceppo Yit E poi la nave all'improvviso <ride> A caso ha cambiato direzione La nave si yoinka i nostri due eroi Intendo oh, Mario no. e il suo cappello ovviamente Giungla gastata quindi non l'abbiamo fatto nell'ultimo episodio perché la giungla gastata è il mondo 5 eh. Mio Yit Vabbè, questi no. sono i livelli aeronave Aeronautici eh. oppure aeronave Aeronave non esiste come parola <ride> È vero, però... Ehm. Come ho fatto a prendermi? Ero sopra, vabbè Vabbè, eh, questi sono i livelli aeronave perché... I um, livelli della nave volante, basta Non so se ve lo posso dire ora, però eh, non so se è uno spoiler No, o non è. lo dire, basta Ok, non lo dico Però wait, ve, lo, wait, dico, wait, wait, ve wait. lo dico più avanti E praticamente, come vi ricorderete, eh, anche nel mondo 4, l'ultimo gioco c'era un livello dell'aeronave mette di dire aeronave, aeronave eh. mio Dio Aeronave è, è letteralmente il, il nome del livello, praticamente. Ah, no. volevi rubarlo È il ladro che non sei altro no. <ride> Non avrà nessuno Non importa, Baschetto non hai avuto niente Questo uterente. mondo è troppo, troppo Ecco, l'abbiamo persa Lasciami, dannazione Vai, invollati <ride> yeah. Ok, siamo tornati alla parte di prima Adesso speriamo che Marco non mi intralci come prima Dai, dai Beh, questa volta funziona Non la prendere, aspettami Io mi nasconderei fosse in te Tanto abbiamo già visto cosa stavo davanti quindi No Yay, sì, parte subacquea in una, a, una nave volante ah, Molto senso giusto? Cosa? Hanno molto senso i pesci elettronici che, che fanno esattamente quello che fanno i pesci normali Quindi bastava prendere dei pesci quindi bastava prendere questo blocco, vuoi venire? grazie no si possono congelare ah no i pesci elettronici innanzitutto hanno sul... meccanici almeno mm. non elettronici che bene, sono... Che sono, hanno... sono delle lavatrici elettroniche hanno nel retro un... hanno una pokeball <ride> hanno lo stesso di... pattern di colori guarda Ah no, si sono distrutti questi, vabbè. Um, e poi si, si distruggono prima, cioè dopo essere congelati, tipo i... Si distruggono solo quando, con, quando toccano il soffitto, e basta. No, no, no, prima, prima dopo un po' si riprende si Non entrare. Ma se abbiamo preso tutto ormai. Tu dici, quei fiori? Che sono. Gli Guarda, viaggia. ci mancano pure due monete. No. Oh no, Bausa Junior Io non sto facendo niente, stanno nuotando da soli È vero <ride> Mi ricordo quando usavo Ruboniglio qui Praticamente Ruboniglio se nuota uh, Sì, cammina sott'acqua Cammina sott'acqua e quindi, non cammina, correre proprio veloce Appunto E quindi che um, okay, spostati lo, lo ti prego a far Lo facevo camminare sott'acqua Vabbè comunque Questi così sono la ricerca E li dobbiamo spingere Contro Bowser Jr Solo questo Aghia Come ho fatto a colpirci entrambi Se dopo averci colpito è esploso Me La ricordavo più facile Ah sì, certo Io come dovevo fare a saperlo Ah. Secondo me questa la perdiamo No, guarda qua Mio Bene Vieni verso di me Quindi tu sei totalmente inutile Puoi anche andartene Ah davvero? Sì, sì seguono solo te Sì secondo solo me E se tu sei morto Oh mio dio! Non credo che quello che ho appena fatto è possibile. No? Cioè così. Hai sbagliato tutta la frase, quindi mi chiedo se sia possibile che tu ti commetta. Comprati un dizionario. No, ce l'ho già, lo puoi vedere alla tua sinistra no. a destra. Ah, eh, sì, quello è certo. destra. Il muro è fatto di dizionario, certo. Sponk. No. Mi <ride> hai indicato il dizionario per quando l'ha trovato. <ride> Dai, Bowser Jr. fatti prendere. Cacchio. Non morire allontanati, allontanati. Meteoriti. cioè, security. Ok. No, ok. Ecco qua, finito. Ecco ora, segue me perché. Finito. Ti devi togliere! mi stavo togliendo, solo che mi stava seguendo pure. Ecco ecco Finalmente Solo che oh, Ora non augurio. prende che ho finito il livello Ma tanto chi se ne frega perché ma chi non se ne frega ter di ter te di Appunto che serviva a fare questa affermazione no, no, no. Boh C'è boh nna nna nna. E ora guardate con quanta nonchalance I Salta giù e poi Bowser Jr. è inutile da sconfiggere Perché l'abbiamo sconfitto se, se tanto lui non ce l'ha la principessa? Perché ci ha rapiti sulla nave forse Potevamo scendere come ha appena fatto Mario mm. Senza sconfiggere Bowser Jr. No <ride> E l'aeronave di Bowser Jr. non viene schiantata mm. Non si schianta ecco. che non l'abbiamo distrutta forse E neanche l'abbiamo distrutta ma loro si schiantano Lasciamo perdere, aspetta, lasciamo adesso. perdere, va bene, quelle no, sono le uscite segrete, praticamente tutte portano al mondo 5 E Ora ci fa l'introduzione del mondo, nonostante quello sia stato il primo livello Rur. Ok, finalmente possiamo iniziare il vero primo livello, anzi La Giungla no. dei giganti, oh, questo no. è il falso primo livello questo è il secondo livello Oh no, quel fiore è gigante Come vedete qui è tutto enorme Oh no, un Goomba fatto di carta pesta Cartapestifero E eh no, stavo per fare una vita Ciao, ciao uh. Wow sai So useful oh no. Però mi sono dato un boost saltando su di te Spandai su questo tubo ovviamente no, perché ce l'ha dentro una pianta, attento Sì, me lo dici 20 ore dopo, l'ho già schivato Dai sarà mio quel fiore I. Yeah l'avevo detto <ride> No Bra, io, io meglio se sto zitto un mi lasci, mannaggia Christian. Che, che cosa è successo? Che continuavi a prendermi. Che cosa è Stavo successo? Stavo cercando di fare un... Uno, no. Devo mandarlo all'altra parte. Ah no, ha funzionato comunque bene. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Se fate uno schianto a terra si divide Direttamente in quattro Grazie signor saggezza, Ma non ci interessa Non si può fare quello schianto a terra Vabbè dobbiamo far respawnare il Cupa No perché finta ci serve Deve distruggere quei blocchi Per cosa? Per quel tubo Eh vabbè Quindi i pupa non sono solo più grandi ma anche più potenti, quindi possono distruggere qualsiasi tipo di blocco. Ok, l'abbiamo già fatto. Ma visto. era inutile, un attimo, E questo tubo. Sì che era inutile, che cosa ti aspettavi? Una moneta stella visto che ne abbiamo solo due. Cioè, molto... Okay, no, cio sta, sta un'altra letteralmente qui. Certo. Um, Certo! Mm. È? No! Volevo fare uno schienzo a terra su quel cupa Ok, questi. questi piccoli tubi sono un po' tricky e un po' invitanti. Cioè ti fanno pensare che qui c'è qualcosa di in, interessante ma alla fine non c'è. Tecnicamente bisogna saltare i suoi nemici alla fine ci siamo andati di busta vicenda Sarei andato io ma tu continui a saltarmi in testa oh no. mm. Ok qua non serve ci serve oh. davvero No Questo è quello veramente cui andiamo. Cioè. Gli speedranno quelli veri. <ride> io non sto uccidendo nessuno. Grazie, faccio già tutto. No! Lì. Corri! Eh vabbè! Come faccio? No, e eh, vabbè. Potevi eh. anche ricordarmelo. Stava la... no, io mica lo so. M mica mi ricordo tutto a memoria. Vabbè, ci rivediamo qua. Ci rivediamo l'ultima moneta stella Dai, Ok, eccoci qua. Siamo alla moneta. Ho presa. Ora finiamo il livello senza morire in qualche modo. Mi sono salvata, non sono morto. Are sure. Sì, non vedi le vite, sono ancora 87. <ride> Era tutto e calcolato. E non c'è neanche la bolla, quindi. Era tutto calcolato. Quindi adesso procediamo perché vabbè, non ci serve Sistra, vabbè, sì, sì, sì. Ponti sulle acque velenose Procediamo vabbè, perché io. non ci serve la casa, la casa Todd No un attimo ho detto ponti quindi non credo sia quello che penso io Non ti penso. preoccupare non è quello che pensi tu ne ricordo Aspettami. Che là c'è qualcosa che voglio tanto Perfetto Ho catturato per sbaglio no, Ecco qui perfetto lo Mi dispiace ma non puoi averlo Me lo sono guadagnato non lo so, un guadagnanzo sì. Ecco vedi, pure qua Yay. Che questo livello <ride> sì, è bloccato Questo ah, livello è divertentissimo da navigare con la ghianda E eh, puoi eh, volare E poi te ne danno un casino di ghiande, ovvio perché... Divertentissimo togliere la ghianda agli amici Divertentissimo un... anche uccidere gli amici che ti rubano la ghianda Wow, utilissimo! Sapendo che ho usato la ghianda per Shush! sbloccare quel fungo. Ma neanche tanto. Uh, un attimo c'è un coso Pinto. Ciao. Ma io volevo quello. Eh vai. Il blocco POV. Si, sì, tantissimo hai yeah. fatto, questo stupido. Quanto ah, spreco può Ah, pensavo fosse già andato. Quanto spreco di tempo. Non credo che la fisica ci permetta di fare così Comunque qui c'è un'entrata un segreta Aha, tu dici C'è un'entrata nel senso Questo ah. E questo qui cosa fa? Questo eh. Wow, utilit utilitissimo Infatti è questo qui, quello nascosto da prendere E come? Ma si può prendere col cupo uh, un, attimo, un attimo, un attimo Wow, grazie del fungo non si può, cosa vuoi fare? oddio, a cosa dovrebbe servire quella, quello spazio indietro? A, a uccidere le persone stupide che provano ad <ride> andarci tutte dai, ora prendiamo quel... no! vai prendiamo quel pupa e torniamo indietro no, c'è solo va? una vita Marco, non, non torniamo che okay. indietro Ah. un attimo vado io, vado io e mi suicido ma c'ho la ghianda, ma fai andare me che cosa ti costa? vai ormai è troppo tardi, torni. Oh, torni niente ormai è fatta va peggio per te che yeah. tutto perché tanto abbiamo la ghianda No <ride> che usando la ghianda sono andato a mezz'aria su quei blocchi che nooo oh, wow è stato molto utile ok fammi da boost <ride> Ma io ero, ero già lì con il tipo salto. Ma quindi potevi fare uno schianto a terra? <ride> vabbè, <ride> eh, vabbè, ok. Il prossimo nel livello: next level nel, nella parte oscura no. della giungla. Sono, sono di boschi, boschi che parte, parte sicura. Punci. Palla oscurità, ormai è notte per qualche motivo, anche se il tempo non esiste nel mondo di Mario 100, oppure sono gli alberi che fanno ombra, non, non dici ma no non so, a caso che non ha di dire no, le non battute puoi. a caso no devi parlare intelligentemente non sono nemmeno battute sono le ombre ovviamente Vuoi sorceggiare un po' di te signori? <ride> Ho a non entrare C'ero dentro do il boost Ecco Muori bestiaccia Perché continua a succedere Perché sei disattento Questo lo prendo io uh, Ok Se ce l'hanno dato ci servirà qualcosa Provi. Si suppone Credo che comunque Oddio Esatto Non ho mai congelato uno di quelli Esatto Rompi la testa e distruggi no? basta, basta rompere tutto <ride> basta rompere una qualsiasi cosa Ora qualche snipe oink, oink. No Che lo Bene fatto Ok poi lo prendo No tutto. no no Prendilo ci sono non già non io a congelare questo okay. yeah. oddio quanto avanti Madonna questi blocchi che sono appena comparsi semplicemente Un ti attimo. intralciano mio ah, perché continuo ad andarlo perché pensano che perderemo in paura prima o poi e hanno pure ragione <ride> io me ne frego di del puzzle di sto tizio ma lui non se ne frega di te, quindi. Mi sono salvato appena Ok, ci serve il minifungo. Però no, in realtà. Fungo. Ah, e se mandasse un'uscita segreta? Manda semplicemente? Perché dovrebbe essere eh, un'uscita segreta? Non bandiera, papà. ma ci diamo il bus e ci arriviamo lo stesso. Appunto. Anzi, nemmeno serve in realtà. Aspetta, aspetta, vieni qua. Vieni, aspetta. Non ti lancio, eh, non ti lancio, vieni Non ho mandato al top della bandiera Vabbè vai. Non è che qui è l'uscita segreta no, Non c'è nessuna uscita segreta, vai Sì che sta Ok, grazie ah, ah. Vabbè, tanto a, a te dobbiamo mandare a 99 vite Per vedere Mario giocati. è nudo. Mm. <ride> Volevo dire senza baffi <ride> <ride> Microfono audio <ride> mm. Un roboniglio, yay cento perché lui sta già là ad aspettare uh, comunque facciamo subito il rumore indio che credo che le case Todd continuino come, uh, come livelli si sì, contano, l'abbiamo già provato okay, Mi avvicino un po' perché vedo che il mio audio non sì. si sente molto bene Cioè tipo parla tu di qualcosa I. ehi, ok Sports. no si sente identico Ok pronti partenza sì, io sono molto più lontano Io vado su tu vai sotto ok? 3, 2, 1 vai Tanto, ormai, tanto lo prendo solo io no questa è la prima volta che lo prendi tu e qui è il punto in cui Todd diede una craniata a un blocco guarda si vede precisamente il, il momento in cui si rompe il cranio Birim. perfetto ne abbiamo già 4 su 5 che ne abbiamo avute quindi andiamo a prendere un paio di vite da questa casa come sempre io a sinistra presa wow uh. wow Uff. Oh stiamo prendendo un casino di roba <ride> si, Ma le stiamo annullando tutte ancora <ride> ne abbiamo persa una Ok attenzione Ok Qua well, non abbiamo preso niente alla fine No io ne ho presa una Beh secondo me ci arriviamo Almeno 5 o 6 ne abbiamo presa ecco, sono, sì. sono un maestro 98 vite No Sono un pro Sì o oh no? Yes yeah. Perfetto allora Niente Naked Mario per ora Non ancora <ride> non shape, non Bene parecchio. andiamo alla torre Che non ha nessuna uscita segreta quindi I blocchi serpenti. Quindi l'ultimo livello Per vedere in questa parte se riusciamo a annudire Mario Annudire è una parola, Grazie <ride> Me l'hai fanato tu con quel blocco Grazie mille eh. Grazie L'unico power up sensato in questo livello Grazie oh, No dai <ride> Vendetta! No! Qual è la parte più... Ok, basta adesso. Non ci puoi arrivare dalla là, devi aspettare. Or is it? No, devi aspettare. Questo è il karma perché hai tentato di barare il gioco. No. Al gioco. Che barare il gioco non ha senso Vai prendi l'anello barare è intransitivo Ricordate quello bambini No Bambini che probabilmente non sapete neanche Che se è intransitivo se è Bambini ricordate la scuola è utile a nulla Hai Se a non A fare i secchioni No è utile, <ride> utile A fare per... i grammarnazzi <ride> È utile per imparare a mentire i vostri <ride> giudici <ride> Perché? Hai preso un A alla fine al test di matematica Sì no. madre No no no no no, no. <ride> No, io ho pure cercato di imbollarla. Imbollati. Tanto è impossibile ormai. Oh, you think so? Huh. Wow, abbiamo sbloccato il personaggio Todd Rosso. No. <ride> Todd Rosso al contrario. Todd grasso. Todd Rosso negativo. Basta. Negativo sarebbe Todd. Anzi, Todd celeste in realtà. Nero e celeste esatto, bambini. Il contrario di, di, di rosso non è, non è blu, bensì è celeste. Wow! No, provate a fare con eh, il coso negativo una cuffia. Marco <ride> cos'è il karma? Perché poi li ha un'altra volta. Morirai, morirai prima. Un pochino. attimo, ah no, no niente, non ha senso. Niente ha senso, dici? No, Niente non ha senso. Quindi, niente, tutto, ha, quindi tutto, tutto ha senso, senso appunto. Basta. <ride> niente... No, dai, dai, dai, dai. Muori. No, dai. <ride> lo che dovevo fare, se sennò... no... Mario Nudo. Non ancora. Sì, lo è, Al guarda. prossimo livello. Se non perdiamo nessuna vita. Eh. Se non perdi nessuna vita, io posso morire con te. Uff. Tanto. Uff. Tanto è già strano che non ho ancora avuto la prima continua. Che ho 60 vite Eh Scusa che negli altri, negli altri Giochi me li sognavo Negli altri file Diciamo cose che non potevano succedere Nemmeno oh, No E Prendila. ora Come faccio a prenderla? O moriamo Aspettami o Aspettami Allora uh, Sì l'ho presa okay. ok Corri corri corri, corri. Perché devo correre? Perché da... cade Ah cade sì. Ma se sta la, la... Dopo un po' cade Tu non vuoi che cada vero? Cadi. No, che cada. So. No, dammi la ghianda, no. Sono bisogno. Non ti posso dare la ghianda. È per colpa tua che è apparso anche il fungo. Quindi tu ti becchi il fungo, vedi la ghianda. Che Tu ti becchi una scossa, eh che cosa ti becchi tu. Cerca cioè non morire in questi secondi. Ah, <ride> ti odio, <ride> mamma mia. Guardalo, guarda che scarso. Guarda guarda, guarda Assurdo proprio Non ti potevo mica aspettare eh, Invece ti aspetta qualcos'altro a te <ride> La morte <ride> Oh Marco Ehi cari Goodbye you. Colpa tua eh, Non lasciami oh, oh. Ti volevo lanciare verso quel, verso quel fungo Forse Oh, sì. e guarda che continua a rubarsi tutti i power up. Aspetta, mo'. Ma ti prendi il Yukianda per qualche motivo? Anche se è inutile contro lui. No, un. invece è utile perché Vabbè, adesso Boom Boom <ride> ha una buona. Ha una nuova abilità. Boom Boom. Tan, tan. Adesso. Può volare. No, non può no. volare. Oh, you think so. <ride> e invece oh, è più alto. Quindi tecnicamente più grasso. Se, adesso... avesse, se avesse le dimensioni di prima, E', e la stessa Hitbox. Però tecnicamente saprebbe nulla. Guarda, mi aiuti un po', aiuto! Perché dovrei? Posso starmi qui benissimo. <ride> Sponkillalo. Wow. <ride> Ehi. What odd. Mario number one. Solo Mario. Sono Mario. Todd è coperto da. Guarda, guarda. Ho perso, ho perso tre vite in sto livello. Rispetto a quella con cui sono entrato. Grazie, Marco. No, è tutta colpa tua. Grazie all'America. Non ti perdonerò mai. mai per questo. Vabbè, ora è. Eh, quindi ricordatevi di iscrivere. Se non siete ancora iscritti. Iscrivere. Di iscrivere i vostri genitori. Ops. Se non siete ancora iscritti. <ride> Nella prossima parte finiremo il modo 5. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.